Eccoci qui con la nuova live, solito messaggio al canale e dunque direi che possiamo anche iniziare. La scorsa volta abbiamo visto alcune caratteristiche eh, tecniche della, eh, fondamentali per la comprensione del, eh, del mondo del remote sensing eh, multispettrale. Eh, oggi andremo a, eh, conoscere, eh, a fare un ulteriore diciamo, passo in avanti della nostra eh, conoscenza del mondo del remote sensing andando a eh, conoscere alcune piattaforme eh, satellitari multispettrali, quali sono quelle che sono le bande più Uh, usate nel settore del remote sensing multispettrale e vedremo alcune uh, piattaforme da cui poter scaricare liberamente i dati uh, di, di, di nostro um, interesse. Abbiamo uh, detto uh, un po' di tempo fa che uh, con uh, lo spettro elettromagnetico abbiamo la possibilità di rappresentare la, la radiazione uh, elettromagnetica. Ora eh, possiamo fare un attimino un focus su quelle che sono le eh, bande eh, multispettrali che sono maggiormente eh, utilizzate nel telerilamento multispettrale. Abbiamo ad esempio la banda eh, del blu-verde eh, che eh, è usata per lo studio ad esempio della limpidezza dell'acqua poiché eh, si riesce in questa banda a penetrare eh, leggermente la superficie degli, degli acquiferi, dei corpi, dei corpi idrici. Però è una banda... È un, una fascia che eh, risente molto di quelli che sono i disturbi eh, dell'atmosfera terrestre di cui abbiamo parlato eh, un po' di tempo fa. Eh, Un'altra eh, banda multispettrale interessante è quella del, del verde. Eh, in questa banda ad esempio abbiamo il picco eh, da parte della vegetazione eh, ed è eh, il picco di riflettanza ed è eh, usato per valutare il vigore della vegetazione stessa. Eh, anche questa banda però risente molto di quelli che sono i disturbi eh, atmosferici. Il rosso è sicuramente eh, la, una delle bande più eh, interessanti che possiamo eh, utilizzare, eh, perché in questa banda eh, possiamo andare ad esempio a, a diversificare la tipologia di vegetazione eh, grazie al, al fatto che eh, la clorofilla ha valori di assorbimento differenti in base a quello che è il uh, tipo di uh, specie vegetale che stiamo uh, osservando. Questa banda mh, che rientra in quelle che sono le bande visibili, che sono, come sappiamo, um, rosso, uh, red, green e blu, uh, questa banda è uh, quella che risente meno uh, di quello che è l'effetto del disturbo dell'atmosfera. Dell Altra eh, banda interessante è senza dubbio quella dell'infrarosso vicino, il Near eh, Infrared, perché questa, questa, questa banda ci consente di fare davvero tantissime eh, analisi, ad esempio possiamo andare a eh, effettuare studi sulla biomasse, sulla quantità eh, d'acqua nella vegetazione, quindi andare a verificare lo stress idrico della, eh, della, della vegetazione, Uh, può essere usata per andare a uh, individuare quello che è il contenuto d'acqua all'interno dei suoli e uh, ad esempio la banda adatta per separare l'acqua, la, la, la neve dalle, dalle nuvole uh, e in campo geologico ad esempio è utilizzata per andare a identificare uh, le tipologie di rocce affioranti cioè quelle rocce che sono uh, alla, luce del, alla luce del sole, appunto si dicono rocce uh, affioranti Uh, Un'altra fascia sicuramente in banda sicuramente interessante è quella dell'infrarosso lontano uh, o uh, termico. Uh, perché è interessante? Perché uh, è uh, la banda ideale per studiare il, uh, la, uh, che la, la temperatura al suolo, in quanto uh, in questa banda possiamo leggere la radiazione emessa dalla superficie terrestre uh, stessa. Queste sono solo alcune delle bande uh, utilizzate nel remote sensing uh, multispettrale uh, quelle più tipicamente utilizzate il remote sensing multi, multispettrale ora andremo a vedere quali sono i uh, satelliti che uh, vengono uh, diciamo, utilizzati e uh, parlare di satelliti mi fa venire in mente tutta quella che è uh, l'epopea dell'esplorazione uh, dell dello spazio con um, i primi oggetti messi in orbita tantissimi anni fa, ad esempio lo Sputnik 1 Fu lanciato nel 1957. Ecco, a distanza di eh, 70 anni eh, la tecnologia a bordo dei satelliti si è, eh, ha fatto davvero dei passi da gigante. Eh, la precisione dei sensori è molto aumentata, la miniaturizzazione si è spinta davvero eh, tantissimo. e eh, Per fare diciamo, una uh, sorta di eh, eh, suddivisione bruta di quelli che sono eh, i satelliti che possiamo utilizzare in questo settore, questi si possono suddividere in satelliti di tipo uh, commerciale e satelliti di tipo uh, non commerciale, quindi diciamo di pubblico uh, accesso, appunto perché uh, i satelliti uh, commerciali sono tipicamente dei satelliti che uh, sono messi in orbita per uh, um, scopi privati, quindi a fini uh, commerciali uh, l'accesso ai dati è consentito solo a seguito del uh, pagamento, insomma dell'acquisto delle, della, della, delle scene che vengono uh, osservate, cioè le scene sono le istantanee, per così dire uh, dei, dei satelliti effettuati appunto su un'area di nostro uh, interesse, oppure vengono utilizzati per scopi uh, militari. In più poi ci sono anche i satelliti commerciali quelli che consentono di uh, prelevare il dato una volta che è stato uh, messo a disposizione su piattaforme uh, specifiche. Di eh, queste eh, piattaforme commerciali abbiamo diciamo, una, davvero una, una, una vastità, possiamo vedere eh, qui un, un piccolo sunto di quelle che possono essere tutte le piattaforme commerciali, ad esempio le Airbus Playad, le Airbus Spot, oppure le Maxar eh, GI. Airbus e Maxar sono delle eh, società appunto, eh, impegnate da diversi anni nel settore dell'aerospazio. E uh, questo diciamo, è davvero un, un piccolo elenco non esaustivo, solo per citare alcune di queste, di queste piattaforme, uh, ma uh, la lista è davvero davvero lunga. Uh, ho trovato un sito, secondo me molto uh, interessante, in cui è uh, possibile vedere la uh, vastità dei dei, dei, degli oggetti artificiali che orbitano intorno al nostro, al nostro pianeta, metterò poi il link al sito nella descrizione della, del video. Um, ad esempio se andiamo su uh, Purpose possiamo vedere quelli che sono i uh, satelliti uh, per l'Earth Observation, ne sono davvero uh, tantissimi, ci sono un po' di curiosità che possono essere insomma, uh, lette qui all'interno di questo sito. E in più è possibile fare anche delle ricerche, ad esempio se vogliamo andare a cercare, ecco questa è una ricerca che ho fatto poco prima, i satelliti Sentinel, ad esempio il Sentinel-2B, possiamo andare a eh, vedere un po' di eh, informazioni legate a questi eh, satelliti Sentinel, che sono quelli della costellazione appunto Sentinel del progetto Copernicus, eh, che andremo, di cui andremo a parlare a breve. E eh, possiamo anche vedere dove sono in questo momento, ad esempio il Sentinel-2B in questo momento sta orbitando a largo del Madagascar, più o meno. E eh, insomma è davvero interessante, vedo qui la data di lancio è sbagliata, però eh, ci sono diciamo, una serie di informazioni molto interessanti, ad esempio possono essere visti quelli che sono i debris, quindi tutti i, i rifiuti spaziali che... Uh, purtroppo sono uh, presenti uh, in orbita, e anche questi purtroppo sono davvero, davvero tantissimi. E nulla, volevo appunto farvi vedere questa, uh, questa piattaforma, e uh, insomma torniamo a parlare di quello che è il discorso legato ai eh, nostri uh, satelliti. Devo riattivare le slide... Ecco, come dicevo appunto, eh, poi il link al sito lo metto in descrizione della, del, del video. Per quanto riguarda le piattaforme non commerciali, quindi quelli che, come prima dicevo, mettono a disposizione liberamente il dato, eh, non appena è stato eh, catturato, eh, i progetti diciamo, più famosi sono quello ESA Copernicus e il NASA USGS Landsat. Copernicus è il progetto eh, europeo che ha eh, consentito di mettere in orbita i satelliti Sentinel, che sono eh, un insieme di satelliti che sfruttano davvero tantissime eh, tecnologie eh, di eh, remote sensing dal multispettrale al, al SAR eh, e ehm, i dati di questi satelliti sono liberamente scaricabili dal portale ShiAB eh, di Copernicus che andremo a vedere eh, a breve. Un altro progetto, eh, sempre eh, appunto per quel che riguarda le piattaforme eh, non commerciali è sicuramente il progetto Landsat, quindi quello, eh, un progetto eh, americano della NASA del, del, dell'USGS, e eh, il progetto Landsat in particolare, ci offre attualmente la eh, collezione di dati multispettrali, eh, più vasta mh, che c'è in circolazione. Poiché il Lanzatune è stato messo in orbita nel lontano 1972, quindi insomma sono passati un po' di, un po di anni. E eh, anche questo progetto ha la possibilità di eh, poter scaricare e eh, prelevare i dati da, eh, il, da appunto Earth Explorer, che è appunto questo, eh, questa piattaforma eh, di libero accesso. Piattaforme che andiamo adesso a vedere a breve. Ecco qui, questo ad esempio è eh, Shiav, cui eh, si può effettuare appunto una eh, ricerca anche per aria, si può selezionare un'area e eh, si possono andare poi a inserire i criteri di ricerca e scegliere poi quelle che sono le missioni di nostro eh, interesse per eh, i dati. Eh, vi conviene sì, registrarvi, insomma, a seguito della registrazione è possibile poi eh, scaricare eh, i dati. Stessa cosa vale per Earth Explorer dell'USGS ci si eh, registra e eh, si eh, scaricano, eh, si compila insomma il form eh, in cui anche qui è possibile andare a inserire un po' di parametri come giustamente la data eh, del eh, periodo di, di nostro interesse per la ricerca. Se poi abbiamo competenze di sviluppo, ad esempio con Python c'è questo progetto Microsoft che è il Planetary Computer che offre un catalogo molto molto vasto di dati satellitari in generale, ma anche eh, multispettrali, eh, e ad esempio, eh, se prendiamo in considerazione i dati Sentinel-2, ci sono anche gli esempi di Jupyter Notebooks con cui si può eh, capire come eh, scaricare i dati da, di, di, di questo progetto. E eh, insomma, questi sono delle eh, risorse eh, online eh, gratuite che secondo me sono davvero molto eh, interessanti, che tra l'altro io stesso utilizzo. Siamo arrivati alla fine di questa, di questa diretta e se non ci sono domande o curiosità, direi che possiamo chiuderla qui e vi rimando a, al prossimo video. Ciao, alla prossima!